Grazie Presidente, velocissimamente l'ordine del giorno vuole dare degli indirizzi anche per appunto accompagnare questa, eh, questa modifica territoriale, però e, e su questo voglio, voglio essere chiaro, quello dirò in conclusione nella dichiarazione di voto della, della delibera, noi qui stiamo riunendo una comunità, cioè è questo il principio che dire sul quale si basa questa delibera la modificazione del confine è ovviamente l'effetto no eh, come dire ehm, il prodotto finale di un processo che ovviamente parte dalla cittadinanza quindi questo ecco è un po l'operazione quindi anche le discussioni del tutto per carità assolutamente legittime costruttive e, insomma è corretto e eh, a me piace insomma anche giustamente fa, ascoltare anche quelle che sono opinioni differenti perché aiutano sicuramente a sviluppare anche meglio un pensiero e, però da questo punto di vista l'aspetto la, la, diciamo poi amministrativo sull'attuazione e tutto il resto è sicuramente un aspetto importante nessuno ovviamente intende dimenticarlo ma eh, contestualmente qui viene prima una comunità. Allora, i, i requisiti di un, un come dire di un territorio di un, di un paese comunque di uno Stato sono tre: territorio, popolazione e sovranità. E la sovranità poi si esercita anche, insomma, in un certo senso, attraverso le forme di partecipazione. Qui abbiamo una cittadinanza all'interno di un territorio che con strumenti di partecipazione e democrazia diretta ha espresso la volontà di riunire quindi una comunità che è quella appunto. Il quartiere Don Bosco no, e riunirsi all'interno del settimo municipio. Da questo punto di vista, credo che eh, non ci siano come dire, eh, problematiche da, da, da, da sollevare. Eh, quindi, questo ordine del giorno. Eh, Volto a dare degli indirizzi agli uffici anche per accompagnare nella prima fase, che è quella amministrativa legata alle elezioni, che poi alla fine si qualifica molto semplicemente, visto che non è che si cambiano i collegi o le sezioni o i seggi, ma semplicemente le persone che sempre resideranno lì, invece di votare per il presidente del sesto, in questo caso voteranno per il presidente del, del settimo e quindi ci sarà diciamo, questo tipo di, di attività e quindi... Semplicemente la, la comunicazione a, ai residenti e poi le attività amministrative, quello ovviamente sappiamo che sono tutte attività politiche, cioè il bilancio di previsione, sono tutte attività che poi ricadono ovviamente sulla politica e quindi sta poi ovviamente alla politica a poterle diciamo sia accompagnare ma soprattutto poi attuare. Grazie.